Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto di partecipare a questo modulo dedicato al DNS. Sono Marco Gallo. E lavoro in GAR dal, da più o meno dal 2001 eh, mi occupo dei servizi di Gar NIC dedicato al naming, in particolare alla registrazione di nomi e dominio sotto il punto e e eh, al servizio di local internet registry e quindi gestione e assegnazione di spazio di in indirizzamento pubblico per tutti gli antiGAR. quindi vi parlerò di DNS in particolare eh, dei principi di base del DNS installazione e configurazione di bind IPv4 e IPv6 su eh, Linux punto e poi spero ci sia abbastanza tempo per poter parlare anche di troubleshooting su dns eh, vorrei permettere sin da subito che tutto quello che vi racconterò in questo in questo modulo eh, in particolare diciamo le dinamiche di funzionamento sono esattamente le stesse eh, sia per i pv4 che i, i pv6 quindi diciamo che il il protocollo IPv6 sostanzialmente non introduce eh, novità dal punto di vista del funzionamento del, del DNS, non ci sono eh, in particolari eh, differenze rispetto all'IPv4 vedremo che le differenze riguardano sostanzialmente alcuni aspetti sulla configurazione ma veramente pochi, ecco, nulla di particolare ehm, il DNS è un protocollo che permette sia di aggiornare, sia di interrogare eh, un database distribuito geograficamente, eh, dinamicamente consistente e coerente nei dati che esistono amministra, quindi in grado di aggiornarsi in modo dinamico compatibilmente con i tempi di propagazione delle modifiche eseguite su eventuali resource record. Dal punto di vista operativo il DNS è un protocollo che utilizziamo ogni giorno per poter accedere a determinate risorse su internet, quindi è molto importante e se dovessero verificarsi i problemi sul, sul DNS ovviamente ne, risentirebbe, ne risentirebbero molti altri servizi. Il principale obiettivo del DNS è quello di associare eh, nomi eh, human readable a indirizzi IP. Eh, più semplice da ricordare, diciamo, degli, degli indirizzi IP. Questo è il, il principale obiettivo eh, sui IPv4, eh, con l'IPv6. Questo, questo obiettivo diventa proprio una, una necessità perché un indirizzo IPv6 è formato da otto campi, 16 bit ciascuno, 128 in tutto. Ogni campo è separato da due punti ed è espresso in notazione esadecimale, Quindi anche ricordarne solo uno, diciamo, che eh, sarebbe impossibile. Eh, quindi in questo caso, diciamo, il DNS è proprio un nostro amico che ci aiuta. Diciamo, a, eh, ad accedere più agevolmente alle varie risorse su, su internet e, eh, la struttura del, del DNS è gerarchica, vedremo tra poco più in dettaglio che cosa significa, quindi diciamo, presenta una struttura ad albero rovesciato ed è caratterizzato dalla località dell'informazione, nel senso che ogni nodo detiene un database con informazioni del proprio dominio, del, del dominio di cui è responsabile ed altri nodi eventualmente vengono interrogati quando deve eh, individuare, deve eh, diciamo rispondere ad informazioni non locali. Eh, una rappresentazione assai parziale devo dire dell'interno albero dei nomi è quello che vedete in questa slide quindi eh, prima vi dicevo appunto della, eh, della gerarchia del DNS quindi della struttura gerarchica quindi eh, in cima c'è la root al di sotto ci sono tutti i domini di primo livello quindi top level domain eh, che potrebbero essere country code top level domain eh, general top level domain al di sotto ad esempio del punto IT ci sono vari domini di secondo livello poi via via di terzo livello fino a ad arrivare alla, alla foglia dell'albero, quindi al fully qualified domain name, quindi diciamo al nome che io assegno, per esempio, ad un qualunque dispositivo eh, connesso in rete, per esempio, una workstation. Eh, I protocolli di trasporto del DNS beh, solitamente UDP supporta 53 eh, quando vengono fatte query diciamo, di dimensioni inferiori a 512 byte. Per pacchetti di dimensioni superiori a 512 byte si utilizza il TCP supporta 53. In pratica, quello che accade è che quando la dimensione eh, del pacchetto supera eh, la dimensione massima, appunto, consentita dalla, dal pacchetto DNS, il server tron tronca la risposta, quindi all'interno praticamente eh, il pacchetto DNS è costituito da varie sezioni, nella sezione, diciamo, nell'header del, del pacchetto ci sono vari campi di controllo, tra cui c'è il, il bit TC, appunto un campo ad un bit, che, con cui il server, eh, quindi un bit di troncamento in pratica, con cui il server comunica al client che deve eh, rieseguire la query in TCP. Per quanto riguarda invece i trasferimenti di zona, vedremo poi più in dettaglio che cosa significa e che cosa sono, vengono sempre effettuati su TCP, su Porta 53, perché la quantità di dati da trasferire è ben maggiore. Il DNS quindi è costituito da tre componenti principali, lo spazio dei nomi, quindi il namespace e le informazioni reso associate, cosiddetti resource record, i name server, che sono nodi che mantengono una parte del database globale, quindi responsabili di eh, parti distinte dell'intero dell spazio di nomi e di resolver chi sono i client per l'interrogazione in server. In realtà vedremo che i nameserver stessi sono a loro volta dei client, eh, perché per eseguire una query, per poter portare a termine il processo di risoluzione di nome e dominio, devono necessariamente, come dicevo, rivolgersi ad altri name server per poter ottenere la, la, la risposta definitiva. Quindi i nameserver sono a loro volta anche effettuano delle query quindi sono anche dei resolver per aumentare le prestazioni di eh, risposta del, del DNS vengono adottati dei meccanismi di caching delle informazioni quindi in sostanza ogni name server quando effettua una query le informazioni che acquisisce query dopo query vengono eh, mantenute all'interno della, della propria cache per un certo tempo e in questo modo in pratica questo tende a velocizzare molto eh, aiuta molto alla velocizzazione quindi rende tra virgolette il protocollo DNS più smart perché in questo modo i name server possono rispondere direttamente a, a, a query anche quando non sono autoritativi, quindi non sono responsabili eh, di quegli, eh, della risoluzione di, di specifici nomi a dominio. Eh, dicevamo, tra le varie componenti ci sono i resource record e il modello di naming prima che venisse introdotto il DNS era basato sul file OS che è un che è un file che ancora risiede all'interno delle, delle workstation che utilizziamo tutti i giorni, soltanto che si trattava di un modello client centrico eh, che quindi non era scala, scalabile, diciamo, non era proprio l'ideale, ecco, soprattutto con il complicarsi di Internet. Man mano che eh, Internet ha cominciato a diventare sempre più, a espandersi sempre di più, è stato necessario introdurre appunto un protocollo che fosse in grado appunto di gestire a livello dinamico tutti gli aggiornamenti. Eh, in particolare l'utilizzo di uno spazio di nomi strutturato, di un database distribuito, crearono le necessità eh, di introdurre appunto dei, degli specifici resource record che fossero in grado appunto di. Ehm, aggiornare, di mh, mantenere sempre aggiornate e controllare dinamicamente tutti i meccanismi, diciamo, di, eh, di propagazione delle informazioni. In particolare, poi ne parleremo più in dettaglio in seguito, il record SOA forse, e, e i record, record NS, forse sono tra i più importanti record che eh, caratterizzano il DNS. Il record SOA è il record che serve appunto per controllare il comportamento all'interno di una zona e quindi serve per gestire le, dinamica, le dinamicità, controllare la, la dinamica del funzionamento del DNS all'interno di una zona. Il record DNS invece serve per controllare la navigazione attraverso il database diciamo distribuito del DNS, quindi controlla praticamente le dinamiche tra zone. Il nameserver, un name server è un host che appartiene a un determinato dominio, come dicevo, quindi è responsabile di un determinato nome a dominio. In realtà eh, dunque, è possibile in configurare eh, nameserver name server in modo tale che svolgono varie funzioni, quindi potrei eh, disporre di un server che è master per una determinata zona, un server che, oppure magari, oppure magari che svolge la funzione di slave, o che sia risponda a query ricorsive o non ricorsive. Vedremo che in realtà è possibile configurare un server in modo tale che svolga più di queste funzioni contemporaneamente. Ehm vedremo anche questo, diciamo, quando parlerò, vi parlerò di configurazioni di bind. Tra tutti i name server forse più importanti, anzi direi senza dubbio, sono i root name server, sono i name server responsabili eh, delle informazioni relative al dominio di root, quello che si trova, il dominio che si trova in cima a tutta eh, l'infrastruttura del DNS. Possiedono l'elenco dei server responsabili di ognuno dei domini di primo livello, quindi i domini che si trovano direttamente al di sotto di essi e lo forniscono in risposta a ciascuna richiesta, oltre a questo contengono anche informazioni relative al, al reverse lookup quindi al dominio eh, di primo livello che viene utilizzato per il reverse lookup. Eh, L'infrastruttura del, del, del, del, del root name server è costituita in tutto da 13 server controllati e gestiti da 12 differenti organizzazioni eh, ogni name server è dotato sia di un indirizzo IPv4 sia di un indirizzo IPv6. Ora eh, appunto questo numero così esiguo potrebbe farvi pensare che eh, 13 rootname server non siano sufficienti per poter rispondere a tutte le query che vengono, diciamo, um, diciamo miliardi di query che vengono uh, gestite ogni giorno dall'intero sistema mondiale del DNS e, e in realtà questo numero è rimasto tale, diciamo, cioè di fatto lo è ancora, però insomma eh, è stato possibile poi eh, introdurre un metodo che consentisse appunto di replicare i, i 13 root name server, in particolare eh, l'Internet Software Consortium appunto, ha appunto adottato questo metodo per rendere più accessibili questi name server a località anche che fossero fisicamente lontane. Questo ha reso diciamo, l'accesso ai root and server molto più semplice, molto più facile, perché nel frattempo le repliche sono eh, dei, dei re, root name server diciamo, nativi sono diverse centinaia, e inoltre anche più robusto, quindi più resiliente eh, per eventuali diciamo, attacchi di tipo distributed denial of service, quindi sicuramente eh, ha reso diciamo, l'intera infrastruttura molto più affidabile. Eh, per chi fosse curioso di vedere dove sono collocate le varie repliche root name server, consiglio di accedere a questo, a questo portale dove forni, sono fornite diciamo, tutte le informazioni È praticamente una mappa interattiva dove cliccando insomma su tutti questi cerchietti che vedete poi è possibile accedere diciamo, al dettaglio e vedrete appunto che ci sono dei root name server che sono replicati più degli altri eh, almeno diciamo quelli conosciuti quelli, quelli noti ehm, quindi poi vi sono appunto name server, dicevo, un name primario e secondario, un name server si definisce primario quando possiede il file delle informazioni eh, di una determinata zona per cui eh, se eh, vado a registrare un nome a dominio, quello che dovrò fare sicuramente è disporre un, di un name server master, un name server primario, dove andare a scrivere volta per volta tutte le informazioni, quindi andrò a scrivere i vari resource record, eh, e quindi è in pratica il, eh, la macchina che possiede il database relativo a quella zona, sia in lettura che in scrittura. Il name server slave, invece, acquisisce queste informazioni dal name server master e, e i, re, i dati relativi a, a queste informazioni vengono acquisiti dal server slave mediante trasferimento di zona, mediante lo zone transfer. I parametri che regolano questo funzionamento, questa procedura, sono inclusi all'interno dello startup authority, quindi ci sono dei parametri che praticamente regolano questo meccanismo. La struttura gerarchica dello spazio dei nomi si riflette nella relazione che c'è tra name server tra i meccanismi più importanti che controllano la dinamica del, del DNS c'è cioè appunto eh, il, il meccanismo di delega, quindi ogni name server di una zona per essere propagato all'interno dell'intero spazio dei nomi deve essere stato registrato nella zona di livello superiore. Eh, se va a registrare un nome a dominio, ad esempio sotto il punto .it, quello che accadrà certamente è che i name server autoritativi del dominio di secondo livello che vado a registrare dovranno essere indicati anche nei file zone dei domini di primo dei dico, nei file zona dei name server de, del dominio di primo livello eh, se questo non venisse fatto, quel nome addominio non, non sarebbe conosciuto, non sarebbe propagato all'interno dello spazio di nomi, perché i name server autoritativi di quel eh, semplicemente perché i name server di quel nome addominio non verrebbero propagati quindi non sarebbero conosciuti e nessun host potrebbe eseguire query verso quel, quello specifico name server. Una volta che viene effettuata questa delega, quindi una volta autoli, eh, delegata l'autorità di una zona, il name server padre perde ogni possibilità di modificare le informazioni verso i resource, re, dei resource record della zona delegata, quindi nel momento in cui definisco una delega è come se definissi una sorta di linea di demarcazione tra la zona padre e le zone che si trovano al di sotto. E quindi da quel momento, dal momento in cui io definisco la delega e la propago sul su DNS, da quel momento in poi i name server, diciamo, delle zone figlio, tra virgolette, eh, diventeranno responsabili, i soli responsabili eh, per la propagazione delle informazioni relative a quelle zone. Eh, query ricorsive e non ricorsive, questo è un argomento particolarmente importante eh, su cui è bene soffermarsi un pochino di più perché diciamo che in, in questo argomento sono, eh, è insito praticamente la maggior parte diciamo, del, eh, dei meccanismi di funzionamento del DNS. Eh, risposte a query non ricorsive, in realtà quando un name server risponde in modo ricorsivo può rispondere indicando un altro name server che è in grado di rispondere in modo appropriato, quindi sostanzialmente fornisce la risposta migliore che può dare. Una risposta ricorsiva invece eh, viene fornita da un name server quando questo name server cerca di rispondere in modo completo alla richiesta attraverso una serie di altre richieste eh, verso altri name server. Quindi in sostanza, in questo caso il name server prende in carico la query e la porta avanti per tutto il processo di risoluzione. Detto così: diciamo, magari eh, posso immaginare che sia poco chiaro, ma. Andando a vedere più nel dettaglio, ehm, il questo, diciamo che per chiarire un pochino bisogna andare a vedere come è fatto il pacchetto DNS, che eh, viene, diciamo, tutti i dettagli su questo argomento sono eh, indicati nell'RFC eh, 1035 che eh, vi invito ad andare a leggere, ma comunque insomma il, il pacchetto del, del DNS è costituito da cinque sezioni. La header section che eh, include eh, i campi di controllo, i campi per in, su informazioni di controllo del, del pacchetto, eh, la question section che include eh, query ad un certo nome, eh, l'answer section che con, in, eh, contiene i resource record del, del nome richiesto, l'authority section con, che contiene tutti i resource record dei name server autoritativi del, del nome che viene richiesto e la dictionary section che contiene informazioni addizionali. In particolare il formato del del pacchetto è, è, è costituito da vari campi, eh, tra cui c'è anche il record, il campo TC di cui vi ho già parlato per il troncamento, eh, ma diciamo tra tutti i campi eh, vi chiedo di soffermare la vostra attenzione sul il campo RD e il campo RA. L'RD è il Recursion e l'RA è il Recursion Available. Quando eh, un client manda una query ad un name server, manda la query, manda, un, diciamo, invia un pacchetto dove all'interno dell'ether c'è sempre il campo rd fleggato, quindi un campo un bit, per cui questo significa che in pratica il, cl il, il client manda sempre query, fa, fa sempre query, eh, richiede sempre la recursion al name server. Se quel name server è poi configurato per rispondere in modo ricorsivo, ed in particolare, e vedremo tra poco come si fa, diciamo, su Bind, ed è in particolare è configurato per rispondere in, in modo ricorsivo all'indirizzo IP di quel client che effettua la query, eh, a quel punto gestirà una, eh, una query ricorsiva. Quindi, in pratica, la decisione del, del, dell'EM server viene presa in questo modo, cioè se è configurato in, in modo specifico, potrà rispondere in modo ricorsivo o non ricorsivo. Eh, per, quindi vediamo allora queste query come si collocano e come vengono utilizzate, diciamo come eh, entrano in gioco all'interno dell'intero processo di risoluzione dei nomi. Supponiamo che io voglia fare una query verso eh, il, il nome www.nick.gar.it. E quindi eh, avrò un mio client, eh, all'interno ci sarà un resolver, eh, ci sarà appunto un browser dove vado a digitare www.nick.gar.it. La prima cosa che accade è che il mio client andrà a fare una query direttamente sulla... Uh, sulla cache, sulla propria cache, quindi diciamo che già il mio client fa parte, diciamo, dell'infrastruttura del DNS e quindi già interagisce con, con l'infrastruttura del DNS. Se questo client non dispone di questa informazione all'interno della propria cache, quello che dovrà fare è andare a rivolgersi al name locale, cioè quello che si ritrova configurato, ai name locali, quelli che si ritrova configurato all'interno del sistema operativo. Supponiamo che questo nameserver abbia a sua volta la cache vuota eh, e quindi non, diciamo, non ha all'interno della propria cache nessuna informazione, il mio client quindi manda una query al, al server. la query che manda, come, come abbiamo detto, all'interno del pacchetto, quindi dell'header del pacchetto ci sarà il campo RD flegato, quindi farà una, una query ricorsiva al mio server locale. Poiché il name server locale è configurato per rispondere in modo ricorsivo, quindi per gestire la recarcia in modo particolare per quanto riguarda eh, gli indirizzi IP della propria localare network, e quindi nel caso specifico di questo, di questo client, prenderà in carico questa richiesta e, eh, e cercherà di risolvere. Ora, questo name server, come dicevo, non ha, eh, supponiamo che abbia la cache vuota, quindi non disponga. Di queste informazioni l'integgia già, perché magari nessun altro eh, host appartenente a questa LAN ha fatto la stessa query. E inoltre non è autoritativo di www.nic.gar.et, e quindi necessariamente dovrà fare questa query direttamente rivolgendosi ai root name server. I root name server, non essendo a loro volta, quindi rieseguirà esattamente la stessa query ricevuta dal client, manderà la query serve, ai root name server dicendo qual è l'indirizzo IP, chiedendo appunto qual è l'indirizzo IP di www.nic.gar.it. Questi name server non essendo autoritativi, eh, forniranno indietro la risposta migliore che possono dare, ovvero il resource record, quindi name server, l'informazione relativa ai name server autoritativi del dominio che si trova direttamente al di sotto di essi, quindi i name server autoritativi del .it. Questa query verrà ripetuta nuovamente dal nostro name server utilizzando le informazioni appena ottenute dai root name server, quindi si rivolgerà ai name server eh, del punto it eh, che forniranno anch'essi la risposta migliore, quindi forniranno indietro eh, restituiranno, diciamo, i name server autoritativi del dominio garit, quindi il, del dominio che si trova direttamente al di sotto. Di nuovo eh, eh, la query viene inviata nuovamente ai name server del eh, dominio garit eh, che a loro volta quindi forniranno nuovamente la, le informazioni finalmente per il dominio di terzo livello nick.gar.it, quindi il nostro name server sarà a questo punto in, potrà a questo punto rivolgersi ai name server autoritativi del, del nome e dominio giusto. Quindi questi name server forniranno in risposta eh, il resource record per la, quindi il record A nello specifico per l'associazione tra nome ed indirizzo IPv4 eventualmente eh, forniranno anche una risp la risposta relativa al record quattro volte a che chiameremo DA per il 6 quindi per la risoluzione diretta tra nome quindi fully qualified domain name e indirizzo ipv6 eventualmente quindi queste informazioni verranno finalmente acquisite dal mio name server tutte queste informazioni verranno messe nella diciamo conservate nella cache del name server per un certo tempo e eh, compresa appunto l'ultima informazione finalmente il nostro name server sarà in grado di rispondere come risponderà risponderà con una query eh, con un pacchetto che conterrà all'interno dell'edder il famoso campo RA fleggato, quindi in questo modo comunicherà al client che eh, risponde, ris sta rispondendo in modo ricorsivo, quindi. Uh, ha preso in carico l'informazione, l'ha portata avanti lungo tutto il processo di risoluzione e la fornisce indietro al client e all'interno del pacchetto con, ci saranno anche le informazioni relative all'associazione all tra nome, tra fully qualified nome e name e gli indirizzi pv4 e eventualmente anche pv6. Quindi all'interno dell'answer uh, dell section ci saranno appunto queste informazioni all'interno della, della uh, authority section ci saranno le informazioni relative ai name server autoritativi del dominio di terzo livello nick.gar.it, all'interno della Dictionary section ci saranno gli indirizzi IPv4 e IPv6 eh, dei name server autoritativi, eh, che insieme alle informazioni presenti all'interno della ehm, dell section costituiscono i cosiddetti eh, Glue Record. Quindi eh, qualunque altro client poi dovesse andare, eh, dovesse eseguire eh, le, una query eh, dello stesso tipo, quindi dovesse, diciamo, client appartente alla stessa infrastruttura di rete, eh, dovesse eseguire query, la, la stessa query, quindi una query per www.nick.gar.it, eh, il nostro name server, pur non essendo autoritativo, diciamo, di questo, di questo nome, sarà in grado di fornire indietro una risposta perché avrà già nella propria cache questa informazione, così come le informazioni di tutte le altre query fornite dai, dagli altri name server coinvolti nel processo di risposta. Soluzione dei nomi quindi eh, come vedete nel corso di questo processo hanno avuto luogo diversi tipi di query, in particolare la prima query, cioè quella tra eh, il nostro client e eh, il nostro name server, è una query tipo ricorsivo, quindi il Uh, il name server ha preso in carico uh, la, la richiesta e l'ha portata avanti lungo tutto il processo di risoluzione tutte le altre query, quindi quelle tra il nostro name server locale e eh, quelle del, diciamo rivolte agli altri name server coinvolti nel processo di risoluzione saranno query non ricorsive perché eh, appunto in questo caso non, ognuno di loro non prende in carico ma fornisce semplicemente indietro restituisce diciamo l'informazione migliore che può dare Bene, si è parlato quindi, ho detto finora, che eh, uno del principale obiettivo del DNS è quello di associare eh, nomi ad indirizzi IP, in realtà è possibile effettuare anche, cioè il DNS ci consente di fare anche il contrario, cioè di, di associare indirizzi IP a nomi. Questa cosa viene fatta a, per motivi di troubleshooting, cioè in realtà molti tool che andiamo ad utilizzare quotidianamente, tipo il trace e il Ping, eh, per, eh, fanno query al, eh, al reverse lookup quindi per esempio quando facciamo un trace route verso un indirizzo IP tutti quei nomi che vediamo associati agli indirizzi IP che compaiono lungo il trace route veng vengono fuori perché il trace route fa query tipo, NS look di, di, tipo reverse lookup al DNS ma il motivo principale eh, è che alcuni servizi in primo luogo la posta elettronica, elettronica utilizzano il reverse lookup per fare delle, dei check in sostanza eh, cioè molti mail server rifiutano la posta elettronica alla cui sorgente non abbia un reverse lookup configurato e questo per per perché praticamente questi eh, mail server vengono scambiati per macchine che generano spam, quindi per controllare questa cosa, se un, un uh, server di posta che eh, non, non ha il reverse lookup configurato, quella, quella posta elettronica non verrà accettata, quindi per eh, evitare il servizio è bene che il reverse lookup sia configurato in modo corretto. Eh, il reverse lookup si, eh, per quanto riguarda il pv4 viene espresso eh, in questo modo, quindi praticamente si prende l'indirizzo ipv 4 lo, lo si scrive al contrario e si fa l'append al di sotto del dominio in add, quindi al dominio di secondo livello eh, posto al di sotto del dominio arpa che è il dominio di primo livello dedicato al reverse lookup. Per quanto riguarda l'IPv6, eh, è esattamente la stessa cosa, soltanto che in questo caso si utilizza un dominio di secondo livello specifico. Questo è uno eh, dei pochissimi, delle pochissime novità, come dicevo, introdotte dellipv 6 su DNS, eh, e quindi. Anche questo eh, quindi per, per definire un reversal gap di eh, un indirizzo ipv6 si prende l'indirizzo ipv6 eh, lo si scrive in modalità espansa perché sapete che gli indirizzi ipv6 possono essere diciamo eh, riassunti come dire scritti in modalità più sintetica se ci sono vari zeri contigui quindi quel, in questo caso si esprime cioè, i vari zeri si possono riassumere con due punti due punti quindi bisogna scriverlo in modo espanso con tutti gli zeri si fa si scrive al contrario quindi i vari numeri. Numeri e lettere vengono eh, separati da un punto e si esprime al di sotto dell'IP6.ARPA, quindi viene fatto l'append dell'IP6.ARPA. In questa slide ho cercato di rappresentare in reverse lookup sia per l'IPv4 che per l'IPv6, per l'IPv4 ci sono riuscito, per l'IPv6 è stato un po' più complicato, ovviamente, data la lunghezza, ma insomma. Comunque come vedete eh, per quanto riguarda i reverse dei due indirizzi IP, sia per il Pv4 che il Pv6, eh, questi due reverse saranno ovviamente associati a un fully qualified domain name. Eh, il record che viene utilizzato in questo caso, come vedremo, è sempre lo stesso ed è il record PTR. Per quanto riguarda la risoluzione diretta, quindi sulla parte destra diciamo, di questa slide... Eh, appunto eh, ci sarà un fully qualified domain name, quindi in questo caso è nessuno Garnet, associato a due distinti indirizzi IP, uno IPv4 ed un IPv6, quindi per l'associazione si, si utilizzeranno due diversi resource record, il record A per eh, l'associazione tra nome e indirizzo IPv4, il record quad A, quattro volte A, per l'associazione del nome eh, al, all'indirizzo IPv6. Parliamo a questo punto di installazione e configurazione di bind su Linux Ubuntu. Eh... In generale, Bind è eh, diciamo, il, eh, il software più utilizzato eh, per quanto riguarda la gestione del, del DNS, è stato sviluppato per Unix B BSD, ma esiste il porting per, nel frattempo per molte altre piattaforme, anche per, per Windows e Macintosh. Per quanto riguarda eh, Bind su Pv6, eh, la gestione del trasporto IPv6 è stato particolarmente trattato e migliorato su Bind. Questo già a partire eh, dalla versione 9.2. Eh, prima eh, era possibile eh, effettuare query su, eh, su Bind soltanto eh, su trasporti IPv4, quindi era necessario fare tunneling in pratica per poter eh, effettuare query eh, su, su trasporto IPv6. Nel frattempo si può utilizzare il Pv6 nativo. <coughs> Eh, prerequisiti hardware beh questo dipende molto da quello che, che dobbiamo fare cioè se disponiamo praticamente di una lan eh, di una piccola lan con pochi, con pochi utenti con poche eh, poche poche workstation e eh, magari quindi il nostro name server non riceve tantissime query allora magari eh, il nostro name server o i nostri name server potrebbero essere equipaggiati diciamo da un hardware ben più eh, diciamo limitato eh, se invece siamo gli amministratori di un ateneo allora in quel caso nostro, i nostri name server riceveranno migliaia di query al secondo e quindi eh, molto probabilmente quindi eh, diciamo che eh, eh, magari tipo 16 giga di RAM o magari eh, nostro name il nostro il name server dovrà essere dotato eh, di eh, una CPU particolarmente performante soprattutto se poi se facciamo anche logging sulle query ehm, quindi supponiamo che sulla nostra infrastruttura di, di rete ci sia già il servizio ipv4 che ipv6 configurato eh, quindi so dal punto di vista del routing funziona tutto e che quindi abbiamo già eh, predisposto tutto quello che è configurazione Ehm, per quello che riguarda appunto la connettività internet e, eh, e che abbiamo appunto il name server, già sul, sul name server ci sia già uh, il, il uh, Linux Ubuntu uh, installato. Per fare in modo che il name server parli con la rete IPv4 e con la, con la rete IPv6, eh, perché eh, vi ricordo che le reti IPv4 e IPv6 sono completamente separate, eh, sono a sessanti, quindi... Per poter fare in modo che la macchina parli sia con i pv4 che con i pv6 occorrerà naturalmente andare a configurare sull'interfaccia eh, sia un indirizzo ipv4 che un indirizzo ipv6 in modo tale che eh, l'interfaccia di rete in modo tale appunto che <coughs> eh, parli in dual sec. dopodiché si dovrà fare il restart del named quindi eh, fare appunto le ticine di eh, network restart e poi dovrò andare a verificare se eh, gli indirizzi IP configurati sull'interfaccia di rete sono effettivamente quelli giusti, quindi potrei eh, digitare il comando IP, ip 6 ADR o ip 4 ADR per verificare appunto che gli indirizzi siano quelli giusti, per, vedi, per vedere in particolare se eh, l'indirizzo ipv cioè se voglio andare a verificare soltanto l'indirizzo IPv6 di tipo global, che è diciamo il tipo di indirizzo IPv6 che, eh, diciamo, corrisponde all'indirizzamento IPv4 pubblico eh, posso digitare il comando IP-IADRA show scope global e quindi eh, potrò verificare in questo modo se l'indirizzamento pubblico IPv6 è configurato in modo corretto. Per fare una verifica eh, di, sulla connettività, vabbè, esistono anche vari diciamo, eh, servizi disponibili su, in, in rete, tra i vari ve ne, ho, eh, ve ne riporto uno in questa slide, quindi in questo caso eh, digitando questi comandi telnet-6 e telnet-4 verso questo server remoto, eh, posso appunto verificare se riesco a connettermi appunto in telnet verso questo indirizzo, questo, verso questo server, su questo server, e quindi otterrò in risposta un JSON che contiene tutte quante le informazioni relative all'indirizzo IPv4 e IPv6 che ho configurato sull'interfaccia da cui ho eseguito il telnet. Oppure più banalmente potrei fare dei ping, quindi ping meno 4 verso eh, una destinazione remota su, eh, su cui sicuramente è configurato sia l'IPv4 che l'IPv6, quindi ping meno 4 e ping meno 6. Ehm, quindi, eh, avendo verificato, diciamo, avendo configurato il dual stack, verificato che tutto funziona sia a di in termini di connettività tra i su IPv4 e su IPv6, vado ad installare eh, Bind sul server Linux Ubuntu. Quindi, digiterò il comando apt get install-bind9. Eh, una volta installato, il servizio partirà automaticamente e quindi a quel punto potrei andare a vedere se tutto sta funzionando, quindi se il servizio di Bind funziona o meno e quindi in pratica se eh, le zone che vengono diciamo, ehm, ehm, configurate, generate eh, in fase di installazione effettivamente vengono riconosciute e vengono caricate in modo corretto. Eh, per verificare anche se eh, il, il mail server sta funzionando uh, correttamente su entrambi gli stack, potrei digitare il comando NAMED-6 con cui indico al processo Named di utilizzare soltanto l'IPv6 e quindi a quel punto potrei fare delle query su DNS dal server che ho appena messo in piedi. Eh, stessa cosa potrei fare con Named-4, tenendo conto che poi le due opzioni si escludono a vicenda, quindi posso passare diciamo, da uno stack all'altro. Per ripristinare il tutto, eh, posso fare uno stop e start del processo. Del servizio by 9 potrebbe anche capitare, potrebbe avere anche la necessità di disabilitare in modo permanente l'IPv6 sul, sul mio server per motivi di troubleshooting in qualunque ragione, quindi in questo caso posso accedere al, al file bind9 in etc eh, default, andare a commentare con il, con il cancelletto eh, l'istruzione options uguale a meno bind, e sostituirla con eh, l'istruzione options uguale meno 4 meno ubind. A, a quel punto faccio il restart di bind9 e da quel momento in poi utilizzo solo lipv 4 Supponiamo, però, che io voglio comunque utilizzare sia Pv4 che Pv6, a questo punto mi si presenterebbero diversi scenari di configurazione. Cioè, potrei configurare il mio name server in modo tale che faccia, per esempio, soltanto caching. Potrei non aver registrato nessun nome a dominio, ma voglio comunque disporre sulla mia infrastruttura di rete in un servizio di DNS che faccia caching. Quindi il name server locale sarà in questo caso in grado di risolvere. Eh, di portare avanti, processare query ricorsive e quindi rivolgersi eventualmente al root name server per eh, risolvere eh, nomi di cui non è autoritativo. Oppure magari devo registrare un dominio di, primo, di secondo livello, devo registrare un dominio sotto il eh, dominio di primo livello.it e, e quindi in questo caso dovrò disporre almeno di un name server master. Oppure magari il name server master già ce l'ho e vado a configurare un name server secondario, oppure, oppure potrei decidere di configurare il mio name server in modo tale che svolga diverse funzioni, cioè che svolga sia, uh, da, faccia sia uh, da caching e, e magari sia primario, sia master per determinate zone e slave secondario per altre. Eh, in fase di configurazione, quindi quando vado a installare il, il, il mio bind, eh, vengono generati diversi file di configurazione, in particolare il NAMED.conf e eh, insomma tutti diciamo, i file che vedete elencati nella parte alta della slide. Oltre a questi, che poi dovrò andare a rieditare e ehm, a modificare al fine di customizzare al meglio la configurazione in base alle, alle mie necessità, alle necessità locali la configurazione del name server che gestisco dovrò creare anche dei file di configurazione eh, per quello che riguarda la risoluzione diretta e inversa quindi tipicamente file di zona eh, dove andrò ad inserire, andrò a registrare andrò a scrivere tutti i vari resource record eh, per eh, i nomi a dominio che, devo, che, devo che voglio che il name server risolva tra i vari file eh, di cui eh, vi ho parlato, quelli, quelli appunto che vengono generati ad automatico in fase di, eh, di installazione, c'è appunto il NAMED.conf che definisce le directory in cui si trovano tutti gli altri file necessari al funzionamento del name server, quindi all'interno di questo file tipicamente ci sono diciamo, degli include, vengono eseguiti degli include di, degli altri file di configurazione che vi ho elencato prima. Eh, in modo tale da, eh, cioè in sostanza questo named.conf serve in pratica a sezionare la configurazione in modo tale che poi sia più eh, facilmente leggibile e più gestibile, quindi non faccio altro che suddividerla in varie parti, ogni file conterrà specifiche istruzioni. In particolare, all'interno del NAMED.conf.options eh, potrei definire la raccolta dei dati statistici relativi al processo NAMED, potrei definire eh, quali, sono, eh, quali possono essere le, le zone eh, verso cui effettuare il trasferimento di zona, quindi, eh, oppure definire la gestione eh, dei, eh, e la distribuzione dei log, il logging, che è molto importante o definire i domini per i quali eh, questo name server deve essere autoritativo quindi potrei definirlo come master o slave eh, tra le varie istruzioni che andrò sicuramente a utilizzare ci sarà l'istruzione include appunto eh, che mi permette di eh, inserire all'interno di questo file di configurazione altri file di configurazione o anche per esempio delle, delle liste in questo caso le Bogon list quindi liste di, di indirizzi sia pv4 che pv6 con cui voglio che il mio name server non dialoghi mai perché si tratta di indirizzi IP che solitamente vengono utilizzati per generare traffico illecito eh, e quindi magari poi questi, questi include, questi path li andrò ad, ad includere all'interno di access control list per evitare che il mio name server non dialoghi mai e non scambi mai informazioni, dati, diciamo, con, con questi indirizzi IP. E all'interno delle options posso eh, definire eh, centinaia letteralmente di eh, altre opzioni che non vi riporto in tutte le slide, però quindi in questo, su questo vi invito, diciamo, ad andare a consultare il manuale di Bane. Ma ecco, sicuramente l'istruzione: eh, una delle options che dovrò andare a configurare è la recursion, perché eh, è quella che mi consente, consente appunto all'em server di eseguire e di gestire query ricorsive. Quindi all'interno delle global options, Andrò a definire eh, la recursion su YES, quindi in modo da, da abilitare eh, la ricorsione, la recursion. E all'interno dell'istruzione alla recursion andrò a specificare quali sono le classi di indirizzamento eh, ai quali voglio consentire la recursion. È importante, eh, diciamo, limitarla la recursion. La recursion è importante, va, va configurata però bisogna limitarla per motivi di sicurezza. Se io lasciassi la recartion aperta a tutti potrebbe accadere che il mio name server venga, utili, possa essere utilizzato eh, per eh, diciamo lanciare eh, attacchi di tipo distributed denial service verso eh, altri eh, Altri eh, altri name server quindi potrei diventare diciamo un ignaro complice diciamo, di, eh, di, di, di distribuire denario service perché eh, in pratica il NEM potrebbe essere utilizzato come amplificatore di traffico. Quindi è importante limitare la recursion e limitarla soltanto in particolare ai cosiddetti host trusted, cioè agli host, quindi agli indirizzi P su, su cui ho, ho controllo. Eh, quindi tipicamente gli indirizzi PV4 ed pv 6 che fanno parte della mia local area network che, che io amministro tipicamente. E poi vabbè, esistono tante altre istruzioni, come dicevo, che eh, è possibile includere all'interno delle Global Options. Va tenuto presente che tra tutte queste, alcune di queste istruzioni potrebbero essere, a, a, diciamo, anziché definirle all'interno delle Global Options, è possibile definirle all'interno di altre sezioni di configurazione, eh, ad esempio all'interno delle configurazioni relative a zone specifiche che io vado a definire, per esempio, per dominio di, di secondo o di terzo livello. Ad esempio, l'allow transfer potrei specificarlo, anziché nelle Global Options potrei specificarlo all'interno... Eh, della, di una determinata zona, con la low transfer specifico in pratica quali sono gli indirizzi, quali sono i name server che eh, il, il mio name server devo utilizzare per eh, fare trasferimento di, trasferimento di zona, quindi potrei specificare questa istruzione non necessariamente all'interno delle global options ma anche in altre parti di configurazione. Tra eh, diciamo, le varie eh, istruzioni che potrei andare a utilizzare all'interno delle global options potrei, eh, potrebbero esserci quelle relative ai limiti della cache, magari rispongo di un name server che non, non ha tanta RAM e quindi potrei voler limitare l'utilizzo della RAM che ho a disposizione per quanto riguarda i meccanismi di caching. Eh, quindi eh, se ho un name server che dispone soltanto di 4 giga di RAM eh, magari voglio allocare soltanto un giga di questa RAM per i meccanismi di caching e lasciarmi libero tutto il resto quindi all'interno del max cache size andrò a specificare la quantità di RAM che voglio che venga allocata magari per motivi di troubleshooting potrei voler decidere che venga eseguito eh, il clean della cache ogni 15 minuti o ogni tot tempo e magari anche forzare eh, il, il time to leave quindi indipendentemente dai record che io ricevo quindi dal time to leave che, eh, vado in, eh, che è indicato all'interno dei, dei record ricevuti potrei andare a specificare che eh, la cache quindi i record che, che ho in cache vengono mantenuti per un certo tempo la configurazione del logging è molto importante ehm, ed è anche molto flessibile su bind da utilizzare appunto e eh, da utilizzare soprattutto in fase di troubleshooting Um, è possibile configurare il logging per, uh, appunto, individuare l'eventuale problema che c'è su DNS, quindi permette all'amministratore, in pratica, di fare la, di, di fare la cosa giusta, di, di, di prendere la giusta decisione in caso di problemi, um, ed è possibile... Eh, Diciamo, configurare una maggiore granularità sul logging eh, in caso diciamo, di server particolarmente grandi perché eh, diciamo, che, eh, sono sottoposti a eh, tantissime query e questo mi permette appunto diciamo, di interpretare meglio, più agevolmente, le migliaia di log che potrei ricevere sulla, eh, sul server che amministro. Eh, va tenuto presente che il logging sulle query in particolare genera una, una linea di log per ogni query di ricevuta, e quindi il logging sulle query potrebbe rallentare le performance di Bind. Quindi, diciamo che si va, se si va ad abilitare il logging sulle query, bisogna fare bene i conti con l'hardware con eh, di, di cui si dispone, perché appunto potrebbe essere, eh, potrebbe essere insomma, eh, il, il servizio, potrebbe essere, le performance di Bind potrebbero essere rallentate. Eh, il, eh, le, le due opzioni principali per la configurazione di Bind sono il channel, come vedete, e, ehm, dove vengono praticamente salvate le registrazioni eh, di, di dei vari log e eh, l'opzione category che determina quali informazioni andare a registrare nello specifico. Quindi, come dicevo, è possibile definire più canali e più eh, categorie di log all'interno della, della stessa query, della stessa istruzione di logging. In, questo, in questa slide vi propongo un template eh, di configurazione da cui potreste partire eventualmente per andare a configurare il login come vedete è possibile definire più canali a cui, a cui posso dare de, assegnare dei nomi che in quanto tali appunto posso decidere appunto il nome eh, qualunque nome io voglia po, posso assegnare qualunque nome sostanzialmente eh, è possibile associare ad ogni, eh, ad ogni canale un Tipo di severity diversa, quindi questo per rendere appunto più eh, agevole, più eh, smart, insomma, la, la consultazione dei vari log che vado a ricevere su diversi canali. Quindi potrei de decidere che per un certo canale di logging eh, attribuisca la severity tipo critica, o error o, o quello che è. E poi più in basso vado a definire le varie categorie eh, che mi consentiranno appunto di eh, collezionare Ehm, i log in, eh, in specifici canali qui vi riporto alcuni esempi per esempio per il canale eh, dedicato alle, ai log sulle query eh, vado a definire il path del file in cui eh, devo andare a conservare i log eh, le versioni, il numero di versioni eh, dei file, in questo caso vado a conservarmi 5 versioni diverse dello stesso file con la grandezza del, del file specifica ovviamente questi valori possono variare eh, sono soltanto così per fare un esempio e poi vado a farmi anche il print del timestamp per ogni log entry quindi per ogni log che ricevo vado a, eh, a scrivere qual è eh, l'ora in cui è stato, è stato ricevuto e più in basso vado a definire le varie categorie, quindi in questo caso la categoria query dove viene riportato come vedete lo stesso nome del channel eh, del, del logging, in questo modo in pratica vado a registrare i logging di tutte le query fatte sul name server. Le categorie di log sono anche in questo caso davvero tante. Vi riporto, eh, diciamo in questa slide quelle che molto più probabilmente potreste andare a utilizzare per eh, caratterizzare il comportamento del vostro name server, in particolare per quello che riguarda il logging. E poi vi esistono tantissime altre opzioni per quello che riguarda il controllo sui Pv6. Quindi all'interno delle global options posso andare a. Uh, uh, configurare tantissime altre opzioni per eh, il, il trasferimento di zona per esempio comunque sono opzioni che anche in questo caso come per il pv4 potrei andare a specificare eh, all'interno di altre zone di altre, altre parti di configurazione per esempio all'interno eh, della definizione delle zone eh, che eh, riguardano il mio a dominio che, eh, che io amministro e poi all'interno del name.conf.defaultzone, .de, eh, che è un altro dei file di configurazione che vengono generate automaticamente, vengono definiti, definite altre zone eh, che il mio name server dovrà andare necessariamente a utilizzare, in particolare se il mio name server fa caching eh, e quindi eh, deve gestire query eh, ricorsive, necessariamente dovrà utilizzare eh, la zona di tipo int che punta al file etc all'interno del quale ci saranno tutte quante le informazioni relative ai root name server, quindi eh, ci saranno tutti i nomi, e gli indirizzi pv4 e pv6 dei root name server a qua, ai quali il mio name server dovrà rivolgersi ogni volta che riceverà una query eh, per un nome a dominio di cui non è autoritativo e quindi necessariamente dovrà innescare il processo di risoluzione di cui vi ho parlato prima All'interno di questo file ci sono poi altre, altre, altre diciamo zone eh, per quanto riguarda la risoluzione eh, dire, inversa, diretta e inversa per quello che riguarda la loopback del, del name server. Quindi per quanto riguarda la risoluzione inversa ci sarà sia la, la, la risoluzione inversa per l'IPv4, del loopback per l'IPv4, sia per l'IPv6. All'interno invece del namer.conf.local posso andare a definire tutte, quante, tutte le opzioni che riguardano, diciamo, le, le parti di configurazione che riguardano le zone che io amministro. Registro un nome a dominio e quindi necessariamente dovrò definire una zona per esempio, di tipo master, se il name server che sto, che sto configurando deve fungere da master per quella specifica zona, e all'interno di, di questa parte di configurazione potrò andare ad includere anche istruzioni come, che, come dicevo, potrebbero essere incluse già incluse all'interno del, delle global options, ma se io voglio che eh, per una specifica zona eh, questo, eh, questo name server funga, diciamo, da o eh, che vada ad utilizzare, diciamo, dei name server specifici eh, diversi diciamo, da, da tutti quanti gli altri allora andrò a definire appunto eh, indirizzi Pv4 o indirizzi Pv6 che, dei name server che fungeranno da Slay per esempio eh, in questo slide vi riporto alcuni esempi eh, di zone di tipo master slave. Eh, come vedete, all'interno della zona viene definita appunto una zona di tipo master, il path del file, zona che conterrà tutti i resource record, e, e vado a definire appunto l'istruzione low transfer beh, degli indirizzi IP del name server slave, in questo caso, che riceverà il trasferimento di zona. Eh, in modo del tutto analogo eh, posso andare a definire una zona di tipo slave, all'interno dell'istruzione master eh, vado, andrò ad indicare l'indirizzo IPv4 e pv 6 eh, del name server master da cui dovrò ricevere il trasferimento di zona, quindi praticamente il file di zona contenente tutti i resource record del mio nome a dominio. Um, analogamente per quanto riguarda la risoluzione inversa dovrò definire eh, zone di reverse lookup ipv4 in questo caso quindi come vedete al di sotto del dominio in poi eh, andrò a definire le stesse eh, a configurare le stesse istruzioni che sostanzialmente vado a utilizzare per quanto riguarda la risoluzione diretta e eh, Stessa cosa chiaramente per il l'IPv6, quindi come vedete l'IPv6 non, non introduce praticamente nessuna novità né in termini di gestione, diciamo, delle, della dinamicità del DNS né in termini proprio di configurazione, a parte il fatto che, ecco, come vedete per quanto riguarda il reverse lookup, le zone vengono definite al di sotto del dominio IP6.arpa, quindi il, lo specifico nome a dominio di secondo livello. Eh, tutti queste, tutte queste zone, che, eh, sia di, eh, per la risoluzione diretta che inversa, eh, punteranno a dei file zona che conterranno appunto i vari resource record eh, per, tipicamente per definire le corrispondenze tra nomi, indirizzi IP e viceversa. Eh, anche per quello che riguarda i resource record eh, ce, è possibile configurarne tantissimi, cioè ce ne sono veramente tanti, quelli che molto più... A, probabilmente, anzi quasi sicuramente andrò ad utilizzare, sono quelli che ho elencato in questa slide e, e che adesso andiamo a vedere uno per uno. Del, del record SOA vi ho già parlato, è il record praticamente che serve per eh, controllare la dinamicità all'interno di, di una zona e, eh, e praticamente definisce qual è la macchina su cui è attivo il name server primario e, e la sintassi con cui deve essere scritto è quello che... Eh, vi riporto in questa slide, che contiene vari parametri eh, che ovviamente svolgono eh, ruoli diversi. In particolare il serial corrisponde al numero di revisione della zona. Cioè ogni volta che io vado a fare una modifica eh, sul file di zona, eh, quindi vado ad aggiungere un nuovo record, vado, lo vado a modificare, vado a cancellare un record che non mi serve più, dovrò ricordarmi ogni volta di aggiornare il serial number, questo almeno su bind. E se questo non venisse fatto, le informazioni che vado ad aggiornare, quindi ogni volta che vado a modificare il mio, ehm, il mio file di zona, eh, quel, quelle informazioni, quelli, quei, quei dati che io aggiungo o tolgo non verranno propagati eh, sul, sul, sul DNS globale. E poi c'è il tempo di, di refresh, cioè il tentativo di rinnovo della zona. Allo scadenza di questo, di questo valore, eh, il server secondario richiede una copia del record soul master. Se eh, i serial risultano differenti, allora il secondario richiederà al name server master di effettuare un trasferimento di zona. Può accadere però che questo trasferimento di zona non vada a buon fine, per motivi per esempio di connettività, qualunque motivo, diciamo, potrebbe non, non andare a buon fine e quindi dopo un certo tempo, dopo un certo tempo di, indicato nel, nel retry, eh, può, può, eh, questo, il, il trasferimento di zona viene ripetuto. In realtà eh, può accadere anche che il name server... Eh, master smetta di funzionare per tantissimo tempo, per un tempo superiore al tempo di expire, eh, che di solito eh, è, è, viene configurato con un, tempo molto, con un valore molto alto, superiore ad una settimana. Diciamo: se questo accade, cioè se il name server primario eh, resta fuori rete, per quindi fuori servizio per, per tanto tempo. Eh, se dovesse accadere una cosa del genere, eh, dopo appunto questo tempo di, di expire, anche le, eventualmente il name server secondario o i name server secondari smetterebbero di rispondere, perché eh, i dati acquisiti dal precedente, anche i dati acquisiti dal precedente trasferimento di zona verranno dichiarati considerati inaffidabili dal secondario, quindi anche se non vi sono particolari problemi tecnici sul secondario, sui secondari, anche i secondari smetteranno ad un certo punto di rispondere. <coughs> L'RFC eh, 2308 ha ridefinito il minimum time to live eh, che corrisponde appunto al eh, tempo minimo di memorizzazione di una risposta negativa nella cache di un resolver. Se un resolver fa una query, per esempio, verso un indirizzo di tipo quaddi, più v6, quel, quel, quel record non esiste, e quindi questa informazione verrà mantenuta dal resolver per un tempo di solito molto, molto basso. In passato, invece, questo... Minimum time to live corrispondeva al tempo di memorizzazione nella cache delle risposte alle query dei resource record definiti all'interno del file zona. I valori consigliati, che quindi in quanto tale, non è detto che debbano essere, eh, per quanto riguarda il record SOA, debbano essere diciamo, scritti e configurati esattamente nel modo in cui vi sto proponendo, eh, sono soltanto diciamo dei, dei valori che vengono solitamente mh, utilizzati per... Eh, sono dei valori di massima diciamo, per la configurazione del record SOA. Eh, e poi, come dicevo, esistono tanti altri record. Il record NS è tra i più importanti e eh, con questo vengono definiti quali sono i name server autoritativi responsabili di un determinato nome a dominio. E devono essere, ogni volta che io vado a registrare un nome a dominio, specificati i name server sia master che slave. Quindi tutti quanti i name server devono essere dichiarati diciamo all'interno del file di zona. E, eh, il record in, è un record particolarmente importante perché ci consente appunto di viene utilizzato nella definizione delle deleghe, no? E quindi è il record che mh, andrò anche a configurare quando, cioè verrà configurato anche per esempio sui name server utilizzativi del punto IT, per esempio del punto EU, eh, quando mh, eh, viene registrato un nome a dominio di secondo livello. Il record MX, il record MX definisce il mail exchanger per un determinato dominio, cioè in sostanza vado a indicare eh, i name server eh, di posta che gestiranno la posta elettronica. È possibile definire più resource, più resource record di questo tipo, più record MX. E, eh, ed è possibile anche definire una priority, quindi come nel caso dell'esempio potrei definire eh, due, mh, due mail exchanger perché magari ho due eh, server di posta, eh, la priority come vedete è diversa, quindi nel primo c'è 10, nel, nel secondo c'è 20, quindi eh, il mail eh, server eh, che riceverà tutta la posta elettronica è quello che ha priori più bassa. Se un giorno dovessi avere, per esempio, la necessità di, di spegnere per motivi di manutenzione mail 1, eh, tutta la posta verrà ricevuta la mail 2. Va tenuto presente che un record MX deve puntare sempre a un record A o quad A valido, cioè deve puntare eh, ad un indirizzo IPv4 e magari eventualmente anche un indirizzo IPv6, non bisogna mai configurare, quindi associare un record MX a un CNAME o ad un alias, perché questo crea ambiguità, viene considerato un errore e, e non, non può funzionare. Se io tentassi di registrare un nome a dominio sotto il punto it quindi eh, visto che il registro, l'autore del punto et effettua ogni volta che io vado a registrare un nome, un nome a dominio eh, eh, dei controlli su DNS, eh, non potrei portare a termine la registrazione quindi eh, è molto importante non, non fare questo errore ecco. Ehm, il record A viene eh, utilizzato per l'associazione di nomi agli indirizzi, eh, indirizzi IPv4 eh, e quindi del, un record del tutto analogo e questa è un'altra delle pochissime novità introdotte dall'IPv6 è il record quad A, 4 volte A e quindi equivale esattamente diciamo, al, record, eh, al record A utilizzato per l'IPv4. Il CINAME come già accennato, è noto come canonical name, è un record che mi consente di eh, configurare un alias per un altro record. Magari ho già definito l'associazione mediante un record A di eh, un nome, di un indirizzo IPv4, per esempio, però potrei avere la necessità di definire anche un alias, quindi un, un, un altro nome, appunto, associato sempre allo stesso indirizzo IP. E quindi questo posso farlo attraverso il c -name. Poi il record PTR viene utilizzato eh, sia per l'IPv4 che per l'IPv6 per l'associazione di un nome eh, ad un indirizzo, cioè di un indirizzo IP, scusate, ad, ad un nome, eh, quindi un indirizzo IPv4 o ad un indirizzo IPv6, quindi mi consente appunto di fare reverse lookup. La sintassi quindi è esattamente la stessa come vedete e ovviamente tutti questi eh, resource record che vado a registrare dovrò andarli a scrivere all'interno eh, di un file di zona che eh, tipicamente sarà, sarà all'interno di esso vi sarà per quanto riguarda la risoluzione diretta sia per il pv4 che per il pv6 eh, ci sarà eh, il record SOA, il record NS, ehm, dove vado a indicare i in name server autoritativi eh, di questa specifica zona, il record o i record MX eventualmente e a partire da un certo dollaro origin in poi ci sarà per, che eh, sta ad indicare appunto che da quel punto in poi io vado a definire tutti quanti i resource record, quindi fully qualified domain name associati a quel nome a dominio, eh, appunto eh, andrò a definire le varie associazioni tra fully qualified domain name e indirizzi IPv4 o indirizzi IPv6 con l'utilizzo di record di tipo A o di tipo a Per la risoluzione inversa, esattamente la stessa cosa, eh, quindi questo vale sia per IPv4 che IPv6. I eh, risorse record che andrò a utilizzare sicuramente saranno il record SOAR, NS e PTR, eh, quindi appunto ehm, la sintassi per quanto riguarda i reversi di PV4 è questa che vedete, quindi eh, a partire da un certo dollar origin in poi dovrò andare a definire le associazioni tra i vari eh, indirizzi PV4 e eh, fully qualified domain name mediante l'utilizzo di record PTR. Stessa cosa eh, per quanto riguarda l'IPv6, quindi è tutto analogo, solo che in questo caso naturalmente eh, la zona la andrò a definire sotto l'IPv6.arpa. <coughs> Bene, parliamo rapidamente di troubleshooting. Eh, per quanto riguarda eh, il troubleshooting vorrei segnalarvi diciamo, l'utilizzo di eh, determinati tool che potrebbero esservi utili soprattutto per verificare se al di fuori della vostra local area network sta funzionando tutto, quindi vado magari a configurare, eh, ad aggiornare la configurazione del mio DNS eh, semplicemente aggiungendo nuovi record e voglio verificare se al di fuori diciamo, di quello che vedo io quindi al di, al di là del mio name server queste informazioni vengono propagate in modo corretto quindi in questo caso potrei andare a utilizzare il dnschecker.org oppure per verifiche su configurazione e in particolare per i .it perché questo tool funziona soltanto via .it posso andare a utilizzare il tool fornito messo a disposizione del registro oppure per il reverse lookup consiglio di fare riferimento a DNS check, al dnscheck fornito da live <coughs> Ehm... In fase di configurazione potrei eh, avere la necessità di verificare che quello che ho scritto, le modifiche su, che, che, che ho fatto sulla configurazione del mio name server eh, siano corrette o meno, visto che Bind non perdona se, eh, se faccio, faccio errori di configurazione, praticamente non, non funziona, eh, il minimo che posso ottenere è che non mi funzioni più eh, la risoluzione di una specifica zona, se faccio errore sul Named la cosa è più grave perché si blocca letteralmente tutto non, e il nostro name server non, eh, non risolve più nulla. Quindi prima di fare il restart del Named, prima di andare a ricaricare la zona, è bene verificare che le modifiche che vado a fare sui vari file siano state fatte nel modo corretto, con la sintassi giusta. E quindi in questo caso per i file diciamo, di zona devo utilizzare il NamedCheckConf, quindi per esempio andrò a digitare il, eh, il comando da, da, da shell Named-CheckConf, nome di reverse lookup della, della zona in questo caso e il nome del file di zona. Se, se, se, sono cioè se ho commesso degli errori in fase di configurazione, il tool mi dirà su quale, erro, su quale eh, riga ho commesso l'errore e quindi sarà più agevole eh, accedere al file e, e, e eliminare subito eh, l'errore. Questo prima di fare il reload, insomma, della, il restart della zona. Eh, Stessa identica cosa per quanto riguarda il LAMER.conf, soprattutto se ho, questo è molto utile, e molto importante, se ho file di configurazione particolarmente lunghi, magari ho un file di, il file named particolarmente lungo, pieno di, di, di istruzioni, eh, e quindi magari andare ad individuare eh, la, la riga su cui c'è l'errore eh, potrebbe essere complicato, quindi eh, mediante il named.conf eh, posso accedere subito all'errore, eh, eliminare l'errore e poi eventualmente fare il restart del servizio. E poi, vabbè, vi sono vari tool che mi consentono di fare interrogazioni al, al DNS eh, per verificare se effettivamente il mio name server, oppure anche i name server di altri eh, di, di altri amministratori, di altri nomi a dominio rispondono in modo corretto. Quindi, tra i più famosi, appunto, NS Lookup, che mi consente di eseguire query, eh, diciamo, di qualunque per qualunque resource record andato che, che è configurabile su, su DNS, eh, quindi record a record NS, qualunque record che, che io posso configurare eh, in, dal mio punto di vista la modalità diciamo, di utilizzo di NS lookup più interessante è quella interattiva perché mi consente di andare a selezionare il server su cui voglio effettuare la query e quindi poi andando a indicare il tipo di query eh, che, che voglio, voglio fare per esempio diciamo, digitando set query uguale any oppure set query uguale eh, A o quad A o qualunque altro tipo di record eh, di, su cui voglio avere informazioni posso ottenere le informazioni specifiche il dig è un altro di questi tool che mi consente di ottenere output molto più ricchi di informazioni come vedete in questo caso oltre alle informazioni che ottengo diciamo eh, relative ai resource record mi fornisce informazioni relative all'edera anche del, del pacchetto dns quindi appunto i campi di cui vi ho parlato prima il campo rd e ra quindi in questo caso è stata eseguita una query ricorsiva e in risposta ho ottenuto l'informazione che appunto ho ricevuto eh, una query su cui sarà gestita la recursion. E poi il DIG eh, mi consente di eseguire tante altre query, ovviamente anche eh, su, su qualunque altro record che io vado a configurare e mi consente anche di ottenere informazioni specifiche, per esempio sul time to live associato ai vari eh, resource record che, che sono configurati, eh, resource record di tipo MX, eh, qualunque altro. Interessante come funzionalità per DIG è la, eh, la, il bulk lookup, cioè in sostanza con l'opzione meno F posso andare a eseguire la stessa query più volte, eh, quindi in pratica in questo modo passo a DIG mediante eh, eh, l'opzione meno F, un file dove avrò scritto eh, avrò elencato una serie di nomi a dominio su cui per esempio voglio eseguire la stessa query per esempio una query relativa sempre allo stesso record al record so a record a ad uno specifico record a quindi potrebbe essere molto utile da includere ad esempio di script all'interno di script eh, che mi fanno monitoring su DNS come ulteriore host vi, eh, vi segnalo, eh, come ulteriore tool su, eh, sul sulla, uh, il troubleshooting vi segnalo appunto l'host che è un tool del tutto simile eh, al, agli altri di cui vi ho parlato, diciamo forse una sorta di via di mezzo e anche in questo caso tra NSLookup e Dig e consente comunque di eseguire eh, query su eh, qualunque tipo diciamo, di record anche in questo caso. E, tutti gli output che vi ho mostrato sono output che vanno a buon fine cioè diciamo sono output di query che eh, ci hanno fornito la risposta giusta quindi eh, diciamo ci hanno fornito la risposta che ci aspettiamo può accadere in realtà che facciamo una query e, e venga fuori qualcosa che non ci aspettiamo quindi venga fuori un errore eh, all'interno del, del pacchetto DNS tra i vari campi di controllo che abbiamo visto esiste anche l'R code, il response code con cui viene, gesti, vengono gestiti eventuali errori su DNS, eh, sono gli errori appunto che possiamo ricevere sono vari anche in questo caso i più comuni sono eh, solitamente quelli elencati in questa slide quindi l'nx domain, cioè indica appunto che un determinato dominio non esiste oppure magari è stato cancellato e quindi facciamo una query e riceviamo appunto questo, questo app questo messaggio dal DNS oppure il nodata, cioè eh, facciamo una query verso uno specifico resource record, ad esempio un record di tipo quadda, ma magari per quel nome a dominio quel record non è, stato, eh, non è stato registrato, non esiste, quindi, e quindi non riceviamo nessun dato oppure l'SRV fail che sta ad indicare un probabile errore di configurazione su quel, su quel nome, eh, su, quel, su quello specifico name server il refused si può ricevere quando facciamo una query in un name server e magari non è stato ancora configurato eh, come name server autoritativo per, per quel nome a dominio, oppure sono state configurate su quel name server delle policy che non consentono eh, di eseguire query dall'indirizzo IP del, dell'host da cui stiamo appunto eseguendo l'interrogazione. E poi c'è cioè, come un possibile errore appunto il dns time request time out che sta a indicare che ci sono proprio problemi di raggiungibilità quindi di connettività verso quel name server su cui eseguiamo eh, la query beh sono la bibliografia, i bookmarks vari vi ricordo che per quanto riguarda i contatti eh, del, su, per quello che riguarda i servizi di network information center local internet registry di fare riferimento a questi, indiri, questi indirizzi email e per problematiche relative a, al DNS invece eh, fate riferimento a dns-staffedgar.it. Bene, io avrei finito, eh, chiedo quindi alla regia di passare alle domande. Grazie a tutti per l'attenzione. Sì ecco Marco, eccoci, Allora no, facciamo... lascio la parola a Gabriella no, vabbè, okay. allora, vai, vai. No. Ciao Gabriella Ciao, buongiorno, scusate buongiorno. siamo entrati in, in due in questo momento Allora, iniziamo con le domande, ne sono sì. già arrivate alcune Sì. Quando in un dispositivo il DNS non è crittografato vuol dire che buongiorno. è a rischio minaccia come si può evitare tutto questo nel caso di minaccia informatica? È interessante la faccenda della crittografia su DNS. Esistono varie, nel frattempo, varie modalità diciamo, di, di utilizzo del DNS per crittografarlo. È uno diciamo, dei possibili, possibili metodi per poter, diciamo, eh, proteggere. Eh, per esempio... Eh, eh, di, il DOH, per esempio, è una eh, eh, delle modalità per crittografare eh, il traffico DNS. In realtà, eh, eh, diciamo che eh, non è necessario a tutti i costi volerlo, cri cioè, criptografarlo. Diciamo che eh, le informazioni su, eh, su DNS sicuramente sono trasparenti, cioè tutto quello che è traffico DNS è traffico che... Eh, Diciamo è, è possibile proprio leggerlo, perché vengono, proprio le scritte, vengono scritte le informazioni e sono chiaramente, ehm, eventualmente leggibili da chiunque diciamo, a, abbia accesso alla rete, per cui ehm, l'ideale sarebbe crittografarlo, ma non è detto che si, lo si debba fare necessariamente. E quindi diciamo che... Non è che si, bisogna evitarlo, eh, è una modalità di configurazione che eventualmente si potrebbe scegliere. Ciò non significa però che eh, il DNS non crittografato debba essere necessariamente vulnerabile. Ecco. Diciamo che eh, il DNS non crittografato eh, comporta come dire, eh, problemi sulla privacy, semplicemente perché quel traffico viene reso pubblico perché è come scrivere un messaggio su una cartolina, tanto per intenderci, qualun, chiunque le, legga, eh, abbia a che fare con la, la posta, potrebbe leggere quelle informazioni. Quindi se vengono scritte diciamo, informazioni personali, chiunque potrebbe leggerle. Ecco, questo è, è più un problema di privacy, più che, più che di sicurezza. Passiamo alla domanda successiva. Da qualche tempo, tra due sedi della mia organizzazione, stiamo sperimentando l'uso delle viste ci permette mm. di fare query da una sede a privati dell'altra sede cosa sì. negata dall'esterno pareri mm. ma le viste effettivamente potrebbero essere molto molto comode dipende dal tipo di utilizzo appunto in questo caso evidentemente potrebbe essere necessario potrebbe anche essere che magari io debba eh, fare diciamo delle view che consentono di utilizzare soltanto che debbano risolvere soltanto indirizzi eh, all'interno della, della mia local area network, magari anche indirizzi privati, perché no? Quindi associazioni tra, eh, tra nomi e indirizzi PV4 privati, o anche PV6, perché no? E, e poi un'altra view che invece mi consenta, consenta agli host della mia infrastruttura di rete di eh, accedere verso l'esterno, quindi eh, di fare per esempio query ricorsive ad esempio a, a, al mio al mio nameserver quindi eh, perché no insomma sì direi che è più che più che valida come come configurazione come si pone garra questa è un'altra domanda nei confronti di dns foreu e, diciamo che al momento non abbiamo Nulla al riguardo, nel senso che non, eh, non abbiamo ancora definito nessun tipo di polisi diciamo, che vada al di fuori, diciamo, del, dei canoni eh, standard di, di configurazione, quindi da questo punto di vista, diciamo, non posso rilasciare, diciamo, dichiarazioni o comunque eh, definire aspetti che in qualche modo... Eh, diciamo sono vano, vadano al di là della, configura, delle, della configurazione standard fino ad ora adottata eh, da Gar per quello che riguarda il DNS I domini.it e.eu registrati con Gar supportano DNS SEC? Eh, questa è una bella domanda e, mh, DNS SEC è uno degli argomenti aperti diciamo da Gar ma Ancora non affrontati. Al momento di NSSEC non è già stato richiesto da uh, qualche ente, non da tanti utenti GAR, eh, questo non significa che Gar non voglia occuparsi di, di DNSSEC è, una, fa, è rientra nella to do list soltanto che eh, in questo periodo come sapete eh, ci stiamo occupando diciamo, dell'implementazione dell della nuova rete eh, e quindi stiamo, dando, stiamo dedicando tempo a questo eh, e DNSSEC al momento lo, lo, lo abbiamo messo appunto nella to do list ben presto verrà eh, erogato anche questo servizio eh, e quindi Uh, i domini .it e .eu verranno registrati anche con il supporto di DNSSEC e, quindi dovremo molto probabilmente anche rivedere un pochino le polisi per quello che riguarda in relazione a DNSSEC l'erogazione del servizio di DNS secondario, è proprio una cosa diciamo, è, è un argomento aperto all'interno di GAR eh, di cui dobbiamo parlare e definire tutti gli aspetti eh, diciamo di proprio del, dell'erogazione del servizio, ma è al momento quindi non, non c'è il supporto del DNSSEC, non registriamo al momento ancora nomi a dominio eh, con eh, l'erogazione di questo servizio, lo faremo al più presto. Domanda successiva. Mi perdoni, Può spiegare di nuovo come funziona il meccanismo delle deleghe, la slide numero 16? E, ok. Se vogliamo rimettere le slide così giusto per... Okay. Certamente, forse ancora... puoi farlo tu? Alla, no, la eh, ah, le le slide, slide, io? Okay. Eh, devi cercarla tu, la, la 16. Sì, slide 16, perfetto. Comunque, il meccanismo delle deleghe è eh, diciamo, un meccanismo fondamentale per il corretto funzionamento del DNS. È indispensabile eh, quando un po' di animazioni, ops eh, ok, quindi eh, come funzionano le deleghe? quando ehm, supponiamo che io abbia registrato un dominio di secondo livello no? eh, quindi per farla più semplice eh, se voglio definire eh, domini, quindi zone di terzo livello o di livello successivo quello che dovrò fare è eh, andare a scrivere all'interno della configurazione del file di zona del dominio di secondo livello quali sono i record quindi i name server autoritativi eh, del, dei domini di terzo livello che voglio definire e registrare al, uh, al di sotto del del dominio di secondo livello di cui sono amministratore eh, se questa cosa non venisse fatta appunto le informazioni non relative ai, ai domini di terzo livello non verrebbero propagate questa cosa si fa appunto con i record, questa configurazione si fa appunto con l'utilizzo dei record NS. Quindi proprio all'interno eh, del file di zona del dominio padre, quindi io ho registrato eh, prova.it ad esempio, quindi all'interno del file di zona del dominio padre devo, dovrò andare a definire i eh, record NS per i domini di terzo livello, quindi dirò ok, eh, per il dominio, eh, Pippo.prova.it, eh, i, i nameserver autoritativi per questa. Quindi, da, questo, da, questa name, da questa zona in poi saranno appunto eh, i nameserver che io andrò a indicare, quindi indicherò appunto i nomi dei nameserver. Eh, e quindi in questo modo dovrò, eh, potrò, posso definire le, le deleghe verso eh, le zone figlio. Eh, quindi questo però a partire dalla zona padre, quindi nel dominio di secondo livello in questo caso devo definire i nameserver autoritativi eh, dei domini di terzo livello che vado a definire. Chiaramente nel file di zona o nei file di zona dei domini di terzo livello dovrò dichiarare nuovamente eh, i nameserver autoritativi di quello specifico nome a dominio perché eh, saranno poi quei nameserver eh, a rispondere a tutte le query relative ai fully qualified domain name. Eh, eh, relativi a quel dominio di, eh, di terzo livello, quei domini di terzo livello, quindi domini figlio diciamo. Bene, torniamo alle domande e sì. eh, eccoci qua. I dati mm -hmm. del, dei name server del WIS di un dominio devono coincidere con i name server autoritativi? Sì, confermo che è così eh, se questo non fosse vorrebbe dire che in pratica sono stati <coughs> scusate, sono stati cambiati i name server autoritativi eh, per una specifica zona ma non sono stati aggiornati presso l'autorità di competenza questa è una cosa che purtroppo succede abbastanza spesso eh, succede appunto che magari registriamo un nome a dominio sotto il punto it eh, ma eh, sotto Uh, ma magari nel tempo uh, l'APM magari decide di cambiare il nome per fare manutenzione, eccetera, però non lo comunica a Gar. Eh, se questa cosa non viene fatta, GAR non può fare upload, non può aggiornare la registrazione, e quindi quello che succede appunto è che manca la delega, cioè si genera una sorta di lame delegation, cioè la delega dal eh, name server padre, quindi da, diciamo dalla zona padre, che in questo potrebbe essere per esempio il punto IT, eh, verso le, eh, le zone figlio, non, eh, non vengono definite. Se eh, i name server quindi si trovano nel nell'UIS, quei name server devono essere gli stessi eh, dichiarati come autoritativi per una specifica zona. Se c'è incongruenza, se vi accorgete di questo, comunicatelo a GAR. Sto parlando soltanto dei domini di secondo livello, chiaramente perché per i domini di terzo livello non compaiono all'interno di Luiz, è fondamentale quindi che si, le informazioni siano le stesse. Domanda successiva, ne abbiamo ancora nove, quindi ci sono ancora tante uh -huh. domande a cui rispondere. Ci sono uh -huh. controindicazioni o problemi noti ad installare Bind sulla nuova versione di Ubuntu Server 2204 LTS? Grazie. Mm, non mi risultano incompatibilità, problemi di nessun genere su, su questo, eh, ma comunque qualora dovessero subentrare problemi, Magari potrebbe essere anche interessante parlarne, nel senso che magari ci chiamate, facciamo troubleshooting insieme, vediamo un attimo quello che viene fuori, ma non mi risulta che vi siano problemi, diciamo, di incompatibilità. Avete particolari consigli da adottare per rilevare dai log possibili richieste di risoluzione per C2 Command and Control Server dormienti? sinceramente non, non sono diciamo dovrei un attimo consultare cioè vedere un attimo fare una, un controllo su questo magari rimandiamo eh, quindi, anche a settembre magari, con la, la lezione del CERT ecco che... magari anche sì ecco cioè, sinceramente non non ero a conoscenza di questa cosa quindi però magari posso informarmi eventualmente eh, dare una risposta grazie Marco figurati eh, scusate, forse è stata fatta, sarà disponibile il video di questa lezione, posso rispondere io, eh, sì, eh, sarà disponibile, lo trovate all'interno del corso su learning.gar.it, ci sarà poi il link alla registrazione della, della lezione, come di tutte le lezioni per quanto riguarda il corso di aggiornamento per gli APM. Può consigliare una soluzione DDI per la configurazione di DNS bind 9 più DHCP, SC e IPAM, prevalentemente open source o anche commerciale? Eh, sinceramente non mi sono mai occupato di DHCP, eh, quindi diciamo dovrei cercare la soluzione così un fly non so dare la risposta. Quindi dovrei cercare eh, una soluzione o perlomeno insomma documentarmi. Ecco, perché DHCP non lo utilizziamo molto all'interno della a parte proprio all'interno della nostra eh, local area network, ma eh, quindi tutto quello che riguarda risoluzione strettamente eh, relativa a GAR, mm, ma mm, dovrei un attimo documentarmi e fornire una risposta su questo, quindi me la segno. Ci puoi parlare di DNSSEC quando e come utilizzarlo? DNSSEC, bisognerebbe parlarne almeno per due o tre ore, soltanto di DNSSEC. In realtà bisognerebbe parlare proprio di security in generale. DNSSEC, proprio per farla breve, è eh, la security relativa a DNS per quello che riguarda problemi di, eh, eh, diciamo, DNS poisoning praticamente l'avvelenamento della cache. Può accadere che eh, un qualche malintenzionato tenti di, diciamo, iniettare informazioni eh, errate e quindi faccia puntare il nostro name server o il name server di qualunque altro provider verso qualcos'altro. Quindi, in sostanza, il name server, invece di rispondere, quindi di associare eh, il nome all'indirizzo IP che noi ci aspettiamo quello giusto, eh, lo faccia puntare all'indirizzo in P del, sotto, sotto il controllo del malintenzionato. Questo proprio per farla breve. ecco. E quindi in questo caso il DNSSEC ci viene incontro, cioè è sostanzialmente il vero antidoto, antidoto eh, per questo tipo di, eh, di problemi quello che viene fatto con il DNSSEC è firmare digitalmente tutte quante le zone, quindi ogni resource record viene, eh, non solo ogni resource record, ma anche ogni zona viene digitata, viene eh, firmata digitalmente e eh, quindi inevitabilmente da un certo punto di vista com complica, diciamo, la gestione del DNS che di per sé è, è abbastanza semplice, direi. Eh, D'altro canto, eh, è, è, è indubbiamente diciamo, lo strumento più efficace per quello che riguarda problematiche di questo tipo. E quindi, eh, ripeto, è un aspetto però di cui eh, GAR deve occuparsi, diciamo, o, eh, operativamente, quindi... Eh, quando poi verrà erogato, uh, allora uh, ci potremo cimentare anche questo, e magari se ne potrà parlare anche prima, uh, quindi dedicare magari anche dei tutorial che avviano, non so. Sì, esatto, eh, a, a fare, fare su, della formazione in merito a su, DNS, questi, sec, eh, Però insomma, eh, per, eh, questo, scusami, questo solo sì, per sì. Diciamo, anticiparvi, e solo per dirvi in modo molto, molto sintetico eh, a cosa serve, e, e, e poi eventualmente come lo si configura lo vedremo però diciamo che viene definita una, una sorta di chain of trust, di catena di, di fiducia, cioè da, dai name server di root verso ai name server autoritativi, diciamo, del nome a dominio, eh, vengono definite praticamente delle, eh, diciamo, eh, definiti dei, dei cosiddetti record, dei, dei DS dei record DS con, con cui possiamo eh, verificare che la risposta che ci, ci proviene, cioè che, che, ci, che, ci, eh, che otteniamo diciamo, da, rispetto a una determinata query proviene effettivamente dal name server autorizzato a fornirla e non eh, magari da, eh, da un name server che eh, è magari, eh, come dire, ha... La, la cache avvelenata e quindi ci reindirige verso una destinazione non prevista, quindi non quella giusta diciamo che nell'utilizzo del DNS a livello mondiale ancora è eh, bassa la percentuale sì, di conferma, eh, server conferma. che utilizzano DNSSEC anche perché eh, considerate appunto tutte le query DNS che sono fatte i, mentre stiamo parlando in, diciamo nell'utilizzo Uh, corrente di internet, quindi un numero evatissimo e andarle a uh, complicare come dice uh, Marco con uno scambio di chiavi che ovviamente esatto. implica uh, l'utilizzo di più banda, indica implica l'utilizzo di macchine più uh, performanti perché certo. ovviamente uh, per fare tutto questo c'è certo. bisogno di certo. server e... E un'altra cosa, scusami Gabriella, aggiungo sì. su questa cosa che stai dicendo, è eh, il fatto del, eh, del, della grandezza del pacchetto DNS. Abbiamo detto che il DNS ha uh, dei limiti sul pacchetto, quindi inevitabilmente bisognerà andare a configurare... Eh, il, il, DNA, il, no, il name server in modo tale che eh, le DNS appunto, l'extension DNS version 0 che consente appunto di gestire, eh, diciamo di superare la grandezza del pacchetto e quindi di includere eventualmente in risposta appunto le, eh, eh, anche le firme digitali di cui parlava Gabriella, quindi includerli eh, oltre ai soliti resource record che comunque continuerebbero ad essere propagati essere, dovranno essere inserite all'interno dei resource record le firme digitali che devono essere scambiate per verificare tra, tra, tra name server e per poter verificare che sia la, eh, che quella che riceviamo sia effettivamente la risposta eh, diciamo, è, eh, diciamo sicura cioè quella che effettivamente corrisponde all'indirizzo IP corretto e che ci fa accedere diciamo, eh, alla, alla risorsa giusta e non quella magari di un eventuale malintenzionato Domanda successiva, qualche cenno su come costruire un DNS a servizio di una LAN privata e su Split Horizon? Grazie. Eh, anche su questo dovrei documentarmi, me la segno, non... Ammetto di non avere esperienza su questo. Intanto quindi... poi vi ricordo a tutti che all'interno okay, del corso, okay. all'interno delle varie lezioni su Learning Gar è possibile anche fare le domande e poter rispondere, quindi attraverso un forum che è dedicato per ogni lezione, per ogni argomento, modulo, eh, dedicato proprio a quelle che sono le, le domande, quindi eh, potete... Eh, Porre altre domande all'interno del corso, ma anche trovare magari le risposte a queste domande eh, che poi eh, Marco può farvi avere. Okay. Consigli per la sicurezza: ci sono tanti attacchi che utilizzano DNS. Certamente, allora tra sicuramente gli attacchi, cioè allora gli, gli aspetti sulla sicurezza, eh, una delle cose che va fatto sicuramente è tenere aggiornato bind quindi il software o comunque in generale il software che utilizziamo per la gestione del DNS. Quindi, questa è una delle prime regole. Perché eventuali bug insomma possono essere che escono fuori volta per volta possono essere eliminati. E in questo il CERT fa il suo lavoro perché vi comunica volta per volta eventuali bug che, eh, che emergono. E quindi con l'aggiornamento eh, del software eventualmente. Certi problemi possono essere risolti. Ehm, dicevo, ho accennato prima a problemi sulla, sulla Recalction. Quindi, mai lasciare la Recalction aperta a tutti, perché il nostro DNS potrebbe essere utilizzato eh, per eh, eh, del, in modo del tutto inconsapevole, diciamo, senza che noi lo sappiamo, eh, essere utilizzato per fungere da amplificatori di traffico eh, verso eh, destinazioni, verso diciamo la vittima. Ehm, perché eh, appunto tutte le query verrebbero, visto che il nostro il server acquisi, eh, prende in carico le query, prende in carico anche le query diciamo, di traffico illecito e quindi a quel punto potrebbero essere propagate eh, verso il server della vittima, quindi questo è fondamentale. Altri attacchi sono appunto quelli di cui abbiamo parlato e quindi in questo caso appunto, eh, potrebbe essere utile eh, predisporre DNSSEC, per cui al più presto faremo in modo che il DNSSEC sia disponibile e sia eh, diciamo, eh, utilizzabile per tutti coloro che hanno intenzione diciamo, di eh, predisporre questo tipo di servizio eh, sulle zone che amministrano. Quindi diciamo che eh, principalmente sono questi. Abbiamo ancora quattro domande, eh, oltre ai tools di troubleshooting che abbiamo visto ce ne sono anche alcuni che permettono di configurare bind attraverso interfacce grafiche, ne avete sì. trovato qualcuno? Uh, sì, suppongo che l'utente si riferisca per esempio a Power Admin e Power DNS, insomma comunque ci sono. Uh, altri uh, altri servizi che uh, sì, consentono e che sono altrettanto efficaci altrettanto validi. Uh, quindi mh, abbiamo provato, quindi posso consigliare Power Admin uh, in, quindi Power DNS con l'ausilio di Power Admin come uh, graphical interface per uh, la gestione del DNS magari anche di questo potremo parlarne un giorno quindi diciamo alternative a bind diciamo eh, per l'utilizzo del DNS e eh, quindi posso consigliare questo sicuramente eh, e eh, da questo punto di vista effettivamente questo software di cui ho appena parlato io ho appena accennato è molto eh, più comodo cioè diciamo dopo eh, una prima fase diciamo di installazione che forse paradossalmente può, può essere anche un pochino più complicata di bind però in realtà eh, è ehm, dopo diciamo quindi i, gli sforzi iniziali poi i benefici sono che eh, diciamo certe cose avvengono molto più eh, facilmente appunto non si è soggetti a eventuali errori di configurazione perché si fa tutto da grafica l'interface per esempio il problema che ho detto sull'aggiornamento eh, del serial number del, del, del record SOA, eh, non è necessario perché viene fatto in automatico quindi ci sono degli automatismi che sicuramente aiutano nella gestione del dns quindi eh, sì diciamo che mh, PowerDNS potrebbe essere una di queste, di, delle alternative sicuramente valide a Bind. Qualche tempo fa si parlò di deprecazione DNS Lookup e usare DIG. Attualmente SLUCAP funziona, come è andata a finire la cosa? Non sono informato su eventuali sviluppi su questo, ogni tanto vengono fuori delle crociate, non utilizziamo più questo, utilizziamo soltanto quell'altro. Poi eh, fortunatamente c'è diciamo, <ride> anche democrazia, diciamo anche nel networking e quindi eh, forse si è deciso di continuare a, a utilizzare il tool, quindi eh, io sinceramente continuo ad utilizzarlo, dipende insomma da quello che devo fare, se voglio diciamo, una, una risposta più immediata, con pochi, eh, poche informazioni, voglio sapere se una cosa funziona oppure no, magari utilizzo NSLOK, se ho bisogno di maggiori informazioni, più, più dati, allora utilizzo DIG, dipende un po', quindi comunque sì, non ho eh, diciamo, notizie sul fatto che NSLOK non debba più cioè, avevo sentito dire di questa cosa, però non, non eh, fortunatamente, diciamo, devo dire perché mi è comodo e nel look ancora si sì, continua a utilizzarlo. Passiamo alla domanda successiva. E... In merito alle soluzioni di rilevazione di possibili richieste anomale DNS, suggerisco l'integrazione con piattaforme di Trade in Intelligence, eh, MISP, TIP quindi, o soluzioni proprietarie. Quindi non è, una domanda, ma non è una domanda, ma è un suggerimento. Aspetta un attimo, scusami, Abbiella. vabbè, Tanto queste poi me le ritrovo da qualche altra esatto. parte. Esatto, era ehm... l'ultima... Sì, sì, ti diamo vabbè. poi okay. l'elenco. La... Questa era l'ultima domanda. Ok. Quindi abbiamo concluso, sono Bene. le 12.02, quindi in perfetto orario direi ci siamo diciamo regolarissimi da questo punto di vista e eh, pronti a dare l'appuntamento per la seconda parte di questo modulo eh, che sarà il 22 giugno, quindi mercoledì 22 giugno, saltiamo una uh, settimana e uh, sarà poi uh, l'ultima lezione uh, prima delle vacanze per quanto riguarda il corso di aggiornamento per gli APM poi riprenderemo subito a settembre. Quindi ringraziamo Marco Gallo per Grazie la lezione di oggi e Grazie lo me. aspettiamo uh, mercoledì 22 giugno per la seconda parte di questo modulo. Grazie Bene. a tutti. Grazie. Ciao.